Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Costa una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione! È possibile che questo sia stato l'oggetto primario della volontà di Gesù per intervenire nella storia dell'uomo? A questo punto dobbiamo chiedere aiuto al Talmud. Perché? Non perché il Talmud per i cristiani possa avere una qualche valenza canonica e di ispirazione, i cristiani non credono al Talmud da questo punto di vista, anzi tante volte sono entrati in grande scontro perché il Talmud nei confronti di Gesù e diciamo dei Nozrim in generale, i Minim, cioè gli eretici, non è mai stato di, di manica larga, anzi ci sono delle censure molto pesanti, però a noi interessa che cosa? Una documentazione storica del periodo di Gesù cosa pensavano tutti i gruppi di Israele ai tempi di Gesù in merito alla salvezza materiale e o noi diremo spirituale, cioè quella che afferisce all'Olamabà, cioè al mondo futuro, al mondo che sarebbe arrivato in maniera perpetua, definitiva, per sancire l'unione definitiva tra Dio e l'uomo, ma in meglio, tra Dio e Israele. Ed è proprio per questo, proprio per questo, che noi dobbiamo chiedere al Talmud. I Talmud la grande difficoltà che noi abbiamo quando prendiamo in mano il Talmud, visto che è fatto a stratificazioni di epoca, dobbiamo andare a vedere il periodo dei Tanaim, cioè dei maestri, gli Amoreim, i maestri dell'epoca di Cristo. Però dobbiamo vedere se sono antecedenti a Gesù, contemporanei a Gesù o leggermente successivi. Perché? Perché nell'anno 70 sono successe delle cose molto importanti. E ciò che i maestri dicevano prima dell'anno 70, in merito alla salvezza materiale, che ovviamente non c'è stata, è caduto il Tempio e la, nazione santa è stata, la città santa è stata distrutta e la nazione santa nel 135 è stata cacciata via, non può essere certamente simile, identica o uguale a ciò che i rabbini dicevano prima del 70, cioè all'epoca di Gesù. Ecco perché è importante riuscire a vedere le Mishnayot, riuscire a vedere quel periodo dell'arcaica stratificazione, quelle sentenze appunto Mishniche, della Mishnah, dei sei testi della Mishnah, dei sei libri della Mishnah che possono orientarci a capire bene cosa pensavano i rabbini e forse anche Gesù nel Nuovo Testamento di che cosa poteva significare la salvezza. Questo è un aspetto molto importante, decisivo, cioè dare una datazione. Il testo da cui partiremo, che è un po' un classico di tutti i manuali e che nel libro che vi ho fatto vedere è citato ovviamente, ma non solo in quello, anche in altri grandi autori, dell'epoca del novecento è Sanedrin 10 dal versetto 1 al versetto 3 il trattato di Sanedrin il trattato del Talmud ha una sentenza citatissima da tutti gli ebrei ma di che epoca è in realtà questo testo questo testo fa riferimento a una tradizione che Rav Akiva diciamo eh, sintetizza e ne fa quasi una sentenza, togliamo il quasi, ne fa quasi una sentenza assoluta. Ravachiva muore nel 135, cioè muore quando Gerusalemme è distrutta. C'è un editto di cacciata perpetua degli ebrei da tutta Erez Israele e soprattutto da Gerusalemme. Gerusalemme viene reedificata come Elia Capitolina e quindi si risente moltissimo di questo intervento dei Chitim, dei romani. Non c'è più una salvezza materiale. La salvezza è solo per l'Olam ma prima di Ravachiva, prima del 135. Ravachiva muore nel 135, mentre ispira l'ultima sua parola, Shema Israel, Adonai Eloeno, Adonai Echad, muore così, e dà la sua anima a Dio, mentre recita lo Shema, poco prima della distruzione di Gerusalemme, e quindi la sua sintesi è precedente. Perché arriccio il naso? Perché la frase di Ravachiva non è sicura che tutti i rabbini precedenti, lui, dall'anno 70 all'anno 135 o prima degli anni 70, quindi all'epoca di Cristo, fosse esattamente quella che Ravachiva afferma. E cosa afferma Ravachiva? Molto semplicemente afferma questo in un dibattito tra altri rabbini dell'epoca sua, anche se fa riferimento a qualcosa di precedente, però non sappiamo quando è precedente. Afferma questo. Cioè, tutti i figli di Israele avranno parte al mondo a venire. Questa frase sembra assolutamente escludere, senza fare distinzione tra salvezza materiale e salvezza, diciamo, spirituale, ecco, una redenzione materiale e politica da una, da una redenzione legata al mondo a venire, questa sentenza parrebbe escludere un... Un, una Gheinnah, un destino terribile ai figli di Israele dopo la morte. Sembra quasi una forma di assoluzione generale per tutto il popolo di Israele, ma è proprio così? In realtà non è così. E qui abbiamo il punto successivo: in base al quale, ehm, in base al popolo di Israele era diviso in tanti gruppi, noi potremmo dire in tante sette religiose, anche se la parola non è che mi piace molto, anche se tante volte nelle pubblicazioni voi trovate questo scritto, questo quest enunciato, il popolo di Israele era diviso in tanti gruppi e aveva teologie diverse, eh, gli esseni, i farisei, gli zeloti, i, insomma ne vedremo tanti, gli esseni, ne vedremo tanti, ne vedremo tanti, e ognuno aveva la propria soteriologia, questo è il punto. Quindi ai tempi di Gesù, già ai tempi di Gesù, Ogni gruppo aveva la propria soteriologia. Formalmente abbiamo cercato di radunare i punti, le grandi dottrine di queste, di queste famiglie religiose, a me piace chiamarle così, ehm, che formavano il grande popolo di Israele, queste categorie di persone che, che formavano il popolo di Israele, ho cercato di fare un po' una sintesi e sono emersi tre punti contrari alla, alla K di Rab Akiva, quella di Sanedrin 10.1. Perché? Perché in Sanedrin 10.2 e 10.3, in un dibattito diciamo, che riguarda i bad il in giudizio, quindi il sinedrio, in realtà noi riusciamo a trovare alcune categorie che gli stessi ebrei consideravano categorie a grave rischio. E Quali sono queste categorie? La prima, la prima categoria a rischio è chi negava la resurrezione. Dietro questa frase, molto probabilmente dietro questa frase, c'è una censura ai sadducei. Ma può essere una censura totale? e eh no, perché i sadducei erano quasi tutti sacerdoti e soprattutto erano parte integrante del sinedrio. Quindi poteva, potevano gli altri gruppi religiosi pensare che dei figli di Israele così alti a livello di dignità. Eh, Casta anche, potessero non avere nessun tipo di, mater di materiale salvezza in caso di guerra con i nemici o peggio ancora di non partecipare a Leone Futuro, era piuttosto difficile. Però spesse volte nel Talmud troviamo questa sentenza, chi non crede alla resurrezione. Un'altra diciamo, un categoria di ebrei che poteva rischiare di perdere la redenzione, perché, ripeto, tutto Israele era vocato per il merito dei padri a partecipare all'Olam all l'altra categoria che viene così stigmatizzata in maniera piuttosto chiara nei testi del Talmud è chi credeva che la Torah non venisse dal cielo quindi viveva una vita assolutamente secolare disprezzando il dono di Dio il disprezzo del dono di Dio voleva dire disprezzo per l'Alleanza e il disprezzo, il disprezzo per l'Alleanza voleva dire Auto escludersi alla redenzione futura, sia quella materiale sia quella legata al Olam Abba. Ma c'era una terza categoria di ebrei che veniva vista male nel Talmud. Parliamo sempre del periodo della Mishnah, parliamo sempre del periodo che ha come termine finale, termine massimo, Ravakiva, il 135. E quali sono questi? Quelli che vengono definiti gli epicurei. Ma gli epicurei non sono quelli che fanno i Bagordi, quelli che si vogliono godere la vita come sembrerebbe no? eh, la filosofia di Epicuro a tal proposito dobbiamo dire che Epicuro era per il godimento dei beni ma per i beni leciti, non per i beni illeciti anche Epicuro aveva una forte morale purtroppo nel, nel, diciamo, nella vulgata gli epicurei passano almeno da parte nostra come quelli che si, oppo si opponevano alla rigidità morale all'alterità alla morale degli stoici e quindi vengono considerati dei materialoni e dei ben godenti. In realtà Epicuro parlava di godersi la vita in maniera lecita. In realtà con il termine epicurei nel Talmud non si fa riferimento a questa categoria filosofica ma si fa riferimento agli eretici, ai minim, a, a tutti quelli che diciamo, avevano fatto o erano in procinto di fare, come il gruppo secondo, apostasia per concludere questa lezione la prima lezione per cominciare a entrare lentamente nel mondo ebraico secondo il detto di senedrin del talmud 10 1 linetta 3 ma basterebbe 10 1 dove c'è la sentenza di Ravakiva: ogni figlio di israele apparterà al mondo futuro dobbiamo dire questo dobbiamo dire questo um, il popolo di israele fondandosi sui meriti dei padri e soprattutto primariamente al dono di grazia della promessa di Dio fatta ai padri che loro e i loro figli se non fossero stati apostati e infedeli e non avessero rigettato l'alleanza avrebbero avuto un futuro nel mondo futuro, nell'Olam ci può parlare di, non di esclusione ma di auto-esclusione sostanzialmente la salvezza Materiale barra quella del mondo futuro era già nelle mani di Israele. Bisognava impegnarsi veramente per essere esclusi. Ecco che allora alcune frasi di Gesù nei confronti degli ebrei, diciamo, rimarca, va su questa, su questa strada, o meglio, non le esclude. Quindi Gesù non si pone direttamente contrario a queste diciamo a queste idee che circolavano nel suo ambiente. La difficoltà nostra è saperle datare. Certamente alcune sono precedenti all'anno 70, alcune invece sono successive all'anno 70 ma precedenti all'anno 135. E quindi si può parlare di categorie di non esclusi. Tra queste categorie di non esclusi, e Gesù qui può dare e dà di fatto una sentenza molto chiara, ci sono gli Amearez, i popoli della terra letteralmente, che sarebbero quelli che non si interessavano di Torah. Non tanto gli ignoranti come noi pensiamo e facciamo una sovrapposizione sull'era cristiana di adesso e diciamo quelli che non si interessano della bibbia quelli non saranno esclusi non è questo gli amarez erano persone che potevano essere facoltose ma non si interessavano prim primariamente di studio di torah diciamo che erano un po così un po dei fresconi e si fidavano più del magari del parere di un rabbino, andavano in sinagoga quando potevano. Insomma, non avevano fatto del gioco del regno, della Malkuta Shamaima, del regno dei Cieli, il loro obiettivo di vita primario. Mentre i Chassidi, sì, i Tzaddikim, sì, i Giusti, i Pi, i Santi, i Farisei e tante altre parti di Israele. E, questi, e per questo venivano visti male, ma per questo potevano essere esclusi. Il Talmud sembrerebbe escludere l'ipotesi di, di esclusione, esattamente come Gesù Fate. Gesù non esclude queste persone, Gesù non esclude praticamente nessuno, ecco che Gesù davvero è venuto per tutti. E i Goim e i pagani? Ah, su questo tratteremo molto perché a noi in Prima Chito sembra che i Vangeli parlino direttamente a noi, in realtà non è così, non parlano primariamente direttamente a noi, parlano anche di noi ma non primariamente a noi. E allora sicuramente fino al 135 perché poi i danni romani ne hanno fatti parecchi, anche i goim, un po' sembrerebbe così dire il Talmud, no? poi vi dico altre sentenze talmudiche che ribaltano, ma siamo dopo il 135, siamo già in un periodo successivo, eh, sembrerebbe che anche i goim, cioè i pagani, le nazioni, se giusti, se seguono la legge, o di Noè o di Mosè ancora di più, ma lì dopo diventano timorati e proseliti, anche, anche i goim che temono il Dio di Israele, che temono e soprattutto prendono il gioco del regno e soprattutto applichino la Torah, possono aver parte al mondo futuro. E quindi non si parla tanto di salvezza materiale, dalla quale bisognava premurirsi contro di loro, perché erano loro che non la volevano dare, cioè i romani, che anzi volevano legnare pesantemente il popolo di Israele, e così fecero: e beh, anche loro potrebbero partecipare, avere la possibilità di partecipare al futuro. Dopo il 135 evidentemente no, perché hanno distrutto la città santa, l'hanno riedificata, Elia Capitolina è diventata una città pagana, hanno cacciato via gli ebrei da casa loro. Solo il 14 maggio del 1948 finirà questa piaga extra biblica e quindi tante sentenze del Talmud posteriori al periodo della Mishnah dicono no, i Goim non possono ereditare il regno quindi capite la grande difficoltà della datazione dei testi del Talmud che a noi servono per collocazione storica ecco. quindi a questo punto nonostante la citazione per l'esclusione dei Goim è in Isaia 43.3 mentre noi sappiamo che la seconda parte del libro di Isaia invece è molto più ecumenico molto più aperto alla salvezza di tutti quanti ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla seconda puntata nella quale approfondiremo chi sono questi ebrei che gruppi, eh, di che gruppi facevano parte, qual era la loro teologia soteriologica e soprattutto chi è adatto a interagire con Gesù stesso. Se siete interessati al nostro canale vi preghiamo sempre di iscrivervi, l'iscrizione è gratis, se volete approfondire i nostri corsi ci sono gli abbonamenti e se volete partecipare ad altri corsi che facciamo sulla piattaforma anche di Terra della Bibbia, su Apocalittica, e eh, Profesia Apocalittica nel XXI secolo, le iscrizioni finiscono a fine mese, potete tranquillamente scrivere alla mail qua sotto, qui sotto, all'attenzione di Alessandro, o all'attenzione all mia medesima. Vi saluto e vi ringrazio e vi auguro una buona settimana, nel nome del Signore, Dio sia lodato, ciao!